Benvenuti a questo settimo incontro del ciclo su affrontare tempi difficili con cura, creatività e coraggio. Abbiamo esaminato la cura in almeno tre aspetti, la creatività pure e adesso oggi cominciamo col coraggio. Coraggio che di questi tempi, diciamo, è abbastanza intuitivo che è qualcosa che serve. No? Lo capiamo tutti perché sono tempi difficili un po' per tutti, anche se per qualcuno sono molto difficili. Tutti ci ricordiamo nel primo lockdown che l'Italia si riempiva di questi cartelli fatti dai bambini che dicevano, andrà tutto bene. oggi. Questa cosa qua nessuno si azzarda a dirla perché si è visto che è andata peggio di come pensavamo. Eh, ma forse questo atteggiamento, di questa speranza, eh, non troppo fondata, no? fondata su nessun fatto eh, concreto che, che molti di noi si erano dati all'inizio, Forse non era il giusto atteggiamento per affrontare un momento eh, difficile come questo. E, anzi, come, come vedremo, la, la speranza e la paura sono due, sono due facce della stessa medaglia. Io per questo che comincio a parlare di questa, col parlare di questa speranza. E noi adesso, la nostra generazione, diciamo, è abbastanza, è, è cresciuta in un... Um, in un contesto storico molto particolare eh, cioè, diciamo la generazione per dire nostra generazione intendo tutti quelli nati dopo gli anni 40 no? è, è vissuta eh, in europa eh, nel periodo unico periodo della storia in cui l'europa non ha conosciuto guerre quantomeno guerre interne in cui c'è stato un sostanziale benessere e per cui ci è, è sembrato che, le cose, che la normalità fosse, che le cose vadano tutte lisce no? e invece non è così perché poi l'umanità da quando esiste si è sempre dovuta confrontare con, eh, sostanzialmente con guerre, con carestie e con epidemie, continuamente. Eh, quindi questa è stata la normalità de, dell'umanità de, dell sempre e adesso c'è stata questa eccezione, questo... Periodo particolare in cui non ci sono state guerre nel nostro territorio, carestie, tantomeno epidemie piccole e è arrivata l'epidemia grande. E questo ci ha messo tutto in crisi, tutti in crisi, sia dal punto di vista organizzativo, come collettività, sia dal punto di vista individuale, come reazione a questa costrizione continua e anche alla paura che ci possa succede qualcosa a noi e ai nostri cari. una paura anche molto eh, alimentata dai media che diciamo in questa fase non sono stati l'attore più responsabile. Ma questo non ci interessa adesso. Se noi vogliamo coltivare qualche speranza, no, pensiamo alla, eh, a, a quando finirà questa pandemia. Adesso l'attuale l'attuale deadline, l'attuale scadenza che è stata fissata dalle autorità è più o meno metà settembre. Cioè noi sappiamo che a metà settembre, grosso modo, se tutto fila liscio, dovremmo tornare alla normalità no? e quindi uscire da questo incubo. Ma come facciamo a pensare che non si ripresentino altre cose simili? No? Essendo questo virus causato da condizioni di degrado ambientale, come si è visto, miste a uno stile di vita contemporaneo, fatto di tanti movimenti, tante attività, eh, diciamo queste condizioni non, non sono cambiate. Quindi è, è probabile che altri virus seguiranno, ma non solo. Noi sappiamo che il degrado ambientale ha portato alla, a condizioni estreme eh, il nostro pianeta e quindi è, è previsto che in futuro ci saranno condizioni ambientali molto più difficili, fenomeni atmosferici estremi, carestie, siccità, eccetera. E quindi ci troviamo di fronte nella prospettiva di un mondo dove sicuramente i problemi saranno molto grossi. E, e dopo tutto, appunto, alla luce di quello che ho detto, forse niente di nuovo, perché eh, la vita eh, la vita dell'essere umano è fatta di problemi eh, strutturalmente. No? Di fronte a questa prospettiva serve coraggio. Eh, sicuramente eh, eh, l'atteggiamento la, la, la, di andare tutto bene, proprio quello da, da chi sta dentro il rifugio ad aspettare che le cose migliorino, no? eh, questa paura che non ci fa uscire fuori, è una condizione esistenziale che, che ci rovina la vita, che ci mortifica tutto il bello de, della nostra esistenza. Ma quindi è chiaro che vogliamo, preferiamo il coraggio alla paura. Ma, ma, ma questo coraggio, eh, Don Abbond diceva, se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. No? E, e infatti non se l'ha dato, non ha avuto il coraggio di affrontare Don Rodrigo, a differenza di Fra Cristoforo. non entriamo, tutti ci ricordiamo i promessi sposi, però è vero, cioè, noi, noi come per, abbiamo la nostra personalità, siamo più o meno coraggiosi, ma non dobbiamo desiderare di essere delle persone diverse. No? Se siamo facilmente soggetti a impaurirci, la soluzione non è desiderare di essere una persona diversa, coraggiosa. Questo qua è, è, è la nostra natura. Io, per esempio, personalmente ritengo di essere una persona mediamente coraggiosa, cioè mh, abbastanza, insomma, nel senso che se mi trovo a camminare in un quartiere malfamato di notte, ci passo, insomma, non, eh, non faccio di tutto, eh, eh, non mi rovino la vita per non passarci. No? Ah, anche, per esempio, a Roma, cioè, eh, tutti noi abbiamo interiorizzato, da ormai da generazioni, no? questa idea del posto fisso. No? Che uno se trova lavoro la cosa migliore è proprio piacciarsi da qualche parte, si fa un concorso e poi uno trova il posto pubblico e sta là ah, no? al sicuro. No? Non c'è questo rischio di perdere il lavoro. No? Questa, eh, abbiamo interiorizzato nell'ambito del lavoro questa cosa che non dobbiamo correre rischi. Io per esempio questa cosa personalmente l'ho sempre rifiutata e questo rifiuto l'ho anche pagato abbastanza caro, perché poi ehm, la, la sicurezza del posto di lavoro è anche una cosa molto agevole. Però certamente è questo desiderio di sicurezza, oltre che essere illusorio, perché poi uno può anche non perdere il lavoro, ma possono succedere tante altre cose, è spesso mortificante. Poi dipende molto eh, da chi siamo. Ci sono molte situazioni nella vita in cui non avere coraggio eh, ci complica le cose enormemente. Se Per esempio, non abbiamo il coraggio di uscire da una relazione con un'altra persona che ci fa soffrire, no? una relazione tossica, eh, dalla quale sarebbe meglio sfilarsi, ma non abbiamo il coraggio. Questo ci frega. No? Se non abbiamo coraggio di cambiare un lavoro che veramente ci sta annientando se non abbiamo il coraggio di dire a quella persona quello che pensiamo, e con questo eh, ci, ci, ci creiamo un sacco di guai. le situazioni della vita in cui non avere coraggio ci porta a problemi, sono, sono continue, ci, ci insuliamo eh, continuamente con, con, con questa dimensione, anche, anche, anche nelle piccole cose. No? Eh, ma il coraggio, è, se ci pensate, è legato come organo del corpo al cuore. No? Riccardo Cuor di Leone. E il cuore è legato anche ad altri sentimenti, come per esempio l'amore, la compassione. No? Quindi non sarà un caso che il coraggio e l'amore sono in qualche modo così collegati, perché il coraggio è legato a un atteggiamento di apertura, e, e, e questo è un po' è il punto su cui eh, io oggi vi vorrei invitare a praticare. No? La, la, la paura è uno stato d'animo che, come la maggior parte di, di quello che è la nostra esperienza, è l'eredità della nostra evoluzione. A me piace molto fare riferimento proprio al fatto evolutivo, perché Trovo che è un modo molto efficace di spiegare tanti i nostri comportamenti e tante nostre opportunità e difficoltà. Se noi sia che crediamo in Dio, sia che non ci crediamo, cioè pensiamo che non ci sia stato un soggetto creatore, può farci molto comodo pensare che il nostro creatore sia l'evoluzione. Questo è abbastanza è vero. cioè L'evoluzione è quel meccanismo che ci ha plasmato a essere così come siamo, con questo corpo fatto in questo modo, con questa mente fatta in questo modo. L'evoluzione ci ha dato la paura per farci sopravvivere meglio, perché con la paura possiamo eh, scappare dai, dai pericoli evitare le situazioni che possono essere letali. Il problema di tutte queste cose che l'evoluzione ci ha lasciato in eredità è che noi oggi viviamo in una condizione molto diversa da quella nella quale ci siamo evoluti come quando eravamo cacciatori e raccoglitori centinaia di migliaia di anni fa e questi, diciamo, questi stati d'animo, questi atteggiamenti, queste attitudini a volte possono essere degli eh, ostacoli eh, importanti. La paura anche oggi ci serve. Appunto, Se io appunto, vado in un quartiere malfamato, eh, di notte eh, cioè se, se proprio passo per quella strada che è quella dove sono sicuro che ci sta qualcuno che mi ferma lo eh, faccio sono scemo no? non, eh, la, la paura di passarci mi evita guai no? questo è, è, è evidente eh, anche quando guidiamo la macchina quando siamo eh, al mare in montagna la paura ci, ci, ci, ci mette a riparo di tanti pericoli ma è anche appunto se consideriamo gli esempi che ho fatto prima, di avere paura un po' di tante piccole cose nella vita che ci frena dal fare, ci frena dal vivere le cose, ci frena dal goderci proprio la bellezza della vita, allora la paura diventa anche un'eredità eh, pesante. Un'altra eh, eredità dell'evoluzione molto importante per noi praticanti è quella che ci ha eh, lasciato l'attitudine a distinguere tra quello che ci fa bene e quello che ci fa male, quello che è positivo e quello che è negativo. Perché nella, in una situazione di essere umano allo stato naturale era molto importante eh, capire cosa era eh, benefico e cosa era letale. No? Se quella pianta, eh, riconoscere la pianta venenosa della pianta eh, commestibile, no? sentire, riconoscere quel rumore dell'animale eh, eh, del predatore che stava arrivando, piuttosto che eh, di un'altra cosa. E quindi eh, l'essere in grado immediatamente di capire se quella cosa che si presenta di fronte ai nostri sensi è letale o eh, favorevole alla nostra sopravvivenza è, è, è stata una cosa fondamentale che ci ha permesso di arrivare a oggi. Infatti lo scopo dell'evoluzione era questo, era perpetuare questo patrimonio genetico dell'homo sapiens eh, nel tempo. Però anche questo, diciamo, è un'eredità eh, un che ci porta sofferenza. Infatti il Buddha, eh, ha proprio che no, il Buddha che non conosceva, non poteva conoscere il meccanismo dell'evoluzione perché era assolutamente inimmaginabile a quel tempo, eh, però ha, ha capito proprio il, il meccanismo psicologico, il meccanismo in base al quale eh, lui, lui ha detto quando entra qualcosa attraverso una delle porte dei sensi nella nostra coscienza, perché c'è il contatto con un oggetto, per esempio c'è una forma che entra in contatto con la nostra vista, c'è un suono che entra in contatto con il nostro dito, immediatamente da questo contatto nasce una reazione, una reazione di avversione, o una reazione di eh, attaccamento, anche diceva, c'è cioè una una distinzione tra positivo e negativo e, e sostanzialmente è in quel momento che sorge l'io, no? cioè quel meccanismo psicologico che ci fa eh, percepire come qualcosa di separato dal resto della realtà e quindi ecco, io sono colui o colei che, la cui incolunità deve essere difesa e quindi seleziono quello che mi viene dall'esterno in buono e cattivo. No? E, questa <coughs> Questa distinzione è eh, che noi operiamo istintivamente per ogni cosa con cui entriamo in contatto, ogni cosa, e lo facciamo senza neanche accorgercene, è, eh, secondo il Buddha, eh, l'origine della nostra sofferenza, questa reattività, dice qualcuno. No? E mh, la, la, reagiamo negativamente a, a quelle che sono, le in particolare, le, le, quelle che il Buddha chiama le tre caratteristiche fondamentali dell'esistenza, che sono l'insoddisfazione, um, in lingua pari ducca, eh, um, eh, l'impermanenza, aniccia, e il non sé, anattà. No? La realtà è caratterizzata da queste tre dimensioni. Il fatto che appunto la, eh, la ducca, che nella vita ce ne capitano di tutti i colori. a cominciare dal fatto che invecchiamo, ci ammaliamo, dobbiamo morire, muoiono persone care, accanto a noi, ci dobbiamo, cose che, con cui entriamo in contatto le dobbiamo perdere. La vita è prendemente insoddisfacente, ma è anche un continuo, una continua trasformazione che fa sì che non possiamo fare affidamento su nulla, perché ogni volta che abbiamo trovato qualcosa che ci va stare bene quel qualcosa poi eh, se, se ne dovrà eh, andare. E poi eh, c'è la dimensione del non sé, cioè il fatto che non c'è niente che è chiaramente, stabilmente identificabile, perché... Adesso non mi dilungo su questo, perché ogni cosa è costituita da, tante al, da un insieme di tante altre cose che in quel momento che erano quelle condizioni, e per cui anche su questo non possiamo fare affidamento, compresi noi stessi, perché anche noi stessi siamo... Siamo frutto di una serie di condizioni, quindi se andiamo a cercare questo io neanche riusciamo a trovarlo. E quindi sostanzialmente siamo in una situazione in cui, come dice qualche maestro, costantemente ci manca il terreno sotto i piedi. La vita è in una perenne dimensione tragica, no? perché non c'è mai, mai nulla su cui, a cui aggrapparci, nulla a cui, su cui possiamo affidamento. Tutto è in qualche modo ostile. Eh, perché è ostile non perché la vita in realtà sia ostile no? la realtà è un neutrale noi la percepiamo come ostile proprio perché reagiamo alla situazione e quindi reagiamo alle situazioni e reagiamo con una situazione di rifiuto di chiusura e di evitamento e l'evitamento è quello che vedremo adesso nella pratica di oggi ma è, è, è quello che noi vogliamo eh, cercare di sviluppare è proprio una dimensione del coraggio per la quale non c'è bisogno di essere persone coraggiose, ma una dimensione del coraggio proprio come apertura del cuore, apertura a, a, a, a quello che è il, il meccanismo intrinseco eh, de, della vita. Quello che noi eh, vogliamo imparare a fare è rispondere saggiamente alle cose anziché reagire. No? Eh, se invece di dire eh, con atteggiamento dell'andrà tutto bene, no? se invece di eh, formulare una preghiera come Signore, fai che questa epidemia finisca al più presto e facciamo dire meno gente possibile, che è una preghiera bella potremmo dire Signore, rendici capaci di reagire nel modo più saggio possibile a quello che sta succedendo. Questo noi possiamo fare. Questa è l'unica cosa che noi il nostro il nostro potere. Ma eh, la stessa evoluzione ci ha dotato di un'altra caratteristica, che è quella di essere animali. A differenza degli altri animali, usiamo degli strumenti esterni per migliorare le nostre performance dal punto di vista proprio della sopravvivenza. Abbiamo cominciato a vestirci delle pelli di animali che abbiamo ucciso, così che da dove stavamo, che faceva caldo, ci siamo potuti spostare in altri territori più freddi e, e quindi espandere le nostre capacità di, di procurarci il cibo, di avere opportunità. No? E, e poi abbiamo cominciato a costruirci eh, utensili, armi e quant'altro per migliorare le nostre eh, condizioni di vita. E oggi noi siamo completamente soggiogati da, dagli, dalla tecnologia che ci circonda. Ma io non parlo soltanto di Telefonini e computer, ma di qualsiasi oggetto che abbia a disposizione perché ognuno di noi ha l'atteggiamento normale perché ci siamo stati educati così da piccoli che se fa freddo dobbiamo accendere il riscaldamento, se fa caldo dobbiamo accendere un tempo si accende il ventilatore, adesso si accende l'aria condizionata. però il principio è lo stesso: se abbiamo mal di testa dobbiamo prendere un'aspirina. No? Ad ogni. Piccolo problema, c'è sempre un rimedio, un rimedio, diciamo, che possiamo chiamare tecnologico in senso, in senso molto lato. E invece, quello che noi possiamo... questo qua però è una lotta senza fine, senza speranza, perché tanto nella vita ce ne capitano tutti i colori. Chi di noi può dire, vorrei che nella mia vita, d'ora in poi, non capitasse nessun guaio? Ma quando mai? Cioè, è, è matematico, ci cioè, succederanno delle cose spiacevoli forse anche brutte, forse anche molto brutte, ma questo qua è proprio la normalità, no? E, e, e per questo certamente serve, serve coraggio. E questo coraggio può venire da questa apertura del cuore e dalla capacità di rispondere saggiamente anziché reagire. Questo sarebbe stupendo se avvenisse collettivamente. Cioè, se pensate se l'Italia fosse un paese saggio che sa rispondere a questa situazione in maniera saggia e anche lungimirante per quello che verrà in futuro. No? È difficile pensarlo, ma individualmente possiamo provarci e la pratica ci può eh, aiutare, ci può aiutare proprio a fare le, i conti con questa dimensione oscura della vita che è veramente presente, proprio il lato oscuro della vita che riemerge anche se noi non, non, non lo vogliamo. Quindi quello che io vorrei proporvi oggi come esercizio è proprio vedere nel piccolo, nel dettaglio, di qual è il nostro atteggiamento di, di evitare le cose spiacevoli e sempre cercare ciò nel quale siamo in una situazione di comfort. E questo qua noi lo facciamo nella vita ma se lo facciamo anche nella pratica, è un casino. Perché? Proprio perché la pratica è un esercizio a, a assumere un certo atteggiamento nei confronti della vita, no? che ci è più armoniosa rispetto alla realtà della vita. No? Se noi proprio durante la pratica, nel momento in cui ci ritagliamo quello spazio di 20 minuti, 30, 60, eh, che è uno spazio delimitato, in cui soltanto vogliamo fare esercizio, Beh, è uno spazio protetto perché siamo seduti a casa nostra e comunque non ci può succedere niente. Se perfino in quello spazio noi cominciamo a svicolare, a, a, a evitare lo spiacevole, quando mai riusciremo a imparare questo coraggio? È impossibile. Dobbiamo quindi eh, capire quali sono quegli atteggiamenti che noi, normalmente, anche praticanti super esperti, ehm, assumiamo e, e, e per, per, um, per evitare lo, lo spiacevole. Vi, vi faccio qualche esempio, ma adesso lo vedremo durante la meditazione guidata. Per esempio, una cosa che, che capita è quello di aggiustare la posizione. No? Noi stiamo, capita a tutti noi, mentre siamo seduti e le gambe, in, nella vita normalmente, ma anche nella, nella, nella postura di meditazione, stiamo poi siamo un po' scomodi, lo aggiustiamo, lo aggiustiamo, eccetera. Come quando di notte ci, ci muoviamo durante il sonno. Ma questo qua è un continuo aggiustarsi, eh, sistemarsi le cose per non affrontarle. No? E, e lo stesso quando abbiamo, proviamo dei dolori o dei fastidi, cerchiamo di fare dei movimenti che ce, ce li fanno... Eh, ce eh, superare, poi ci sono i cosiddetti impedimenti alla pratica, no? Cioè eh, tipo eh, l'agitazione, la sonnolenza, il dubbio, cioè il dubbio che uno che sto fare, sta facendo, se questa cosa qua veramente mi sta servendo. E anche di fronte a questi impedimenti, noi sappiamo che, ti dire, che essere agitati è una cosa negativa, no? Allora stiamo là, ci sentiamo agitati, ah, sono agitato, non va bene devo fare qualcosa, no? eh, devo cercare di rilassarmi, adesso respiro profondamente e voglio rilassare perché sono agitato. Ma se io sono agitato e mi faccio di tutto per togliermi da questo stato di agitazione, ho negato la realtà. No? E ugualmente se provo sonnolenza e faccio di tutto per essere sveglio, no? ho negato la realtà, cioè non ho visto quella che era la realtà. No? E un, altro, un altro modo di... No, anzi, un altro, un altro caso, ad esempio, è quando noi ci accorgiamo che pensiamo e quando vediamo che quel pensiero, insomma, non è un bel pensiero, no, ci capita. E quindi diciamo, no, non devo pensare queste cose. Eh, oppure un altro, un altro meccanismo eh, tipico è quando siamo seduti, seduti in meditazione e quindi sappiamo che tanto abbiamo quel tempo a disposizione, non dobbiamo... Eh, rendere conto a nessuno se non a noi stessi e allora mai riapprofettiamo di quello spazio per fare dei piani no? per organizzare delle, co organizzare delle cose no? domani devo fare questo quest'altro quest'altro eh, quella cosa potrei farla in questo modo eccetera eccetera quindi eh, ci aggiustiamo la cosa eh, ritaglio, ritaglio, usando quello spazio per fare, fare qualcos'altro tutti, tutti i meccanismi che, che, si, che si verificano eh, un po' in tutti, e che sono un po' il, il fondamento di questo nostro, o quantomeno la manifestazione sottile di questa nostra eh, tendenza a voler eh, svicolare la realtà, non guardare in faccia a quella, alla, mh, al volto tremendo, della realtà, quella, quella, quel volto così eh, spietato che ci fa venire il Covid. No? quando noi non ci aspettavamo minimamente. No? Ma come ti è venuto in mente di fare questa cosa così eh, tremenda, che fa morire milioni di persone, non ci fa uscire di casa, non ci fa abbracciare gli amici? Ecco, no. Se noi vogliamo guardare in faccia la realtà e ehm, accettare le cose, no? accettarle soltanto perché sono le regole del gioco, non perché vogliamo accettare e far gomita da tanti a sorte, allora dobbiamo esercitarci proprio a vedere questi sottili meccanismi. Ma, concludo, prima della pratica, rigorosamente senza giudicarci. Cioè, se io sto seduto e comincio a, a vedere questo meccanismo per cui sono agitato e vorrei evitare questa reazione, ah, ma non dovrei, eccetera, non dobbiamo mettere in atto questi meccanismi di autogiudizio perché... <coughs> non servono a niente, vanno esattamente nella direzione opposta. Adesso quindi vi invito ad adottare una, una, una posizione qualsiasi, che è quella che vi ritenete che sia più adatta per affrontare una, a questo punto, direi un quarto d'ora di pratica, non di più, perché così possiamo fare eh, condivisione. E tenere gli occhi chiusi o aperti, o, su, o semi chiusi, a seconda di come preferite, perché in questa pratica che faremo adesso <coughs> non è così importante, e così accertarci più o meno che il nostro atteggiamento sia quantomeno sincero sincero nei confronti di noi stessi, perché di quello che succede nella meditazione lo sappiamo soltanto noi stessi, non, non dobbiamo rendere conto a nessuno e quindi è molto importante essere onesti con noi stessi. Adesso prima di concentrarci sul respiro, vediamo se in noi è presente un pensiero tipo, vediamo se ce la faccio a fare questa cosa. Il desiderio, anche il recondio di essere eh, in qualche modo performanti, di essere all'altezza della situazione. Prendiamo contatto con il respiro che ci consente di essere più facilmente in una dimensione del momento presente e se vogliamo possiamo fare, almeno all'inizio, tre respiri deliberatamente profondi così che sia più facile entrare in questa dimensione. Proviamo subito a vedere quali sono quelle cose che vorremmo fossero un po' diverse da come sono realmente adesso. se magari vorremmo essere più concentrati. Se noi sorge il desiderio di essere più calmi rispetto a come siamo adesso, Pensiamo che la posizione che abbiamo assunto non è proprio quella adatta. Vediamo se sorge in noi un pensiero anche lontano del tipo mi piacerebbe essere in grado di praticare anche quando sono solo, sola. Oppure il desiderio che ci siano incontri anche in presenza, non soltanto questi incontri online. il desiderio di non avere sonno, se in questo momento si manifesta. E spesso c'è anche un desiderio, o meglio un'aspettativa, vedere se veramente succede qualcosa. Se in questa meditazione succede qualcosa di speciale, di positivo, se mi posso portare a casa alla fine qualcosa che mi è utile. Oppure quando finisce, quando arriva la campana che mi sta annoiando, è troppo difficile. O al contrario vorrei che non finisse mai perché sto così bene adesso. Perché è soltanto un quarto d'ora? Ho anche la tendenza a fare un bilancio. Come sta andando questa meditazione? È abbastanza bene, sta concentrato per la maggior parte del tempo. Ho il desiderio che capiti qualcosa, che succeda qualcosa, perché mi sembra che non stia succedendo proprio niente. Prima di aprire le porte alla condivisione volevo far parlare un maestro, perché è tradizione di in questi incontri che c'è sempre uno di questi che ci accompagna. E stavolta è Jack Confield, che molti di qui conoscono e apprezzano. È un maestro, un insegnante di meditazione statunitense contemporaneo, uno di quelli considerato padri, della meditazione Vipassana, in Occidente, cioè portatori della metodo della bipassana in Occidente, eh, insieme soprattutto ad altri tipo Joseph Goldstein, Sharon Salzberg e Ajahn Sumedo. Vediamo però un brano di Kornfield in particolare, che vorrei anche condividere, così seguite magari. Meglio. Ecco qui. Non è facile avere fiducia in sé, credere in se stessi? Qualcun altro deve saperlo meglio. Come posso io avere fede nella mia mente tanto confusa o avida o collerica? Abbiamo paura di guardare per davvero. Abbiamo paura del nostro lato nascosto. A volte ci sembra che se non teniamo sottomessi e sotto stretto controllo tutti i peggiori elementi di noi, ne saremo sopraffatti. Immaginiamo che la purezza debba trovarsi da qualche altra parte. Ma diamo una rapida occhiata al problema. Se non affrontiamo direttamente le difficoltà della nostra vita, Vogliamo continuare a fuggire? In quale altro modo possiamo realmente imparare a scoprire un cuore compassionevole se non affrontando le forme più violente dell'avidità e della paura, dell'attaccamento, dell'afflizione, del dolore? Da dove provengono tutte queste qualità che giudichiamo tanto severamente? Provengono da un senso di incompiutezza, di fame e di desiderio che si fonda proprio sull'errore fondamentale dell'esistenza di un sé distinto da ogni, da ogni altra cosa. Noi in tal modo bramiamo ardentemente di gratificare il sé, di dargli piacere, e reggiamo con paura e con ostilità quando esso è minacciato e non ottiene quello che vuole. Questa reazione condizionata si ripete di continuo. Ma nulla di tutto questo è il nostro vero sé. Tutto quello che si manifesta si fonda sulla nostra illusione di separatezza e così siamo indotti a cercare... Una sicurezza che a sua volta si basa su questa illusione. Ma quando ci schiudiamo e crediamo alla vera natura delle cose, caduca, ehm, aniccia, non appagante, ducca, e priva di un sé, Anatta, ci, ci si rende possibile tutto un nuovo rapporto con esse. Abbiamo bisogno di coraggio e di fede per guardare a fondo in esso. Riusciamo a scorgere queste tre caratteristiche nella nostra vita, in ogni aspetto della nostra pratica e a schiuderci a esse? È proprio vedendole che ci risvegliamo. E non c'è nessun se a attaccarsi. Noi non siamo separati dalle altre cose. Nulla di noi può essere afferrato. Quando smettiamo di fuggire a ciò che si manifesta in ogni istante, la nostra amorevolezza per noi stessi e per il nostro prossimo può finalmente scorrere senza impedimenti. In virtù della nostra attenzione, la brama e l'illusione che oscurano la verità svaniscono e la nostra vera natura può esprimersi naturalmente e stupendamente. Se ci schiudiamo la profonda accettazione della natura caduca, non appagante e insostanziale di tutte le cose, potremmo raggiungere una sorta di appagamento. Smetteremo allora di nasconderci senza nemmeno sapere bene perché. Non ci sarà più la debolezza di sostenere le nostre pretese. Non ci sarà più lo sconforto di un infinito bisogno. Al posto di tutte queste cose si avrà invece la capacità di accettare e la sapienza che abbiamo ammirato in tante altre persone sagge. E con assoluta naturalezza si avrà anche un cuore amorevole e compassionevole. Tutto ciò è la diretta espressione di una vita vissuta in armonia con queste semplici verità. Vedi, la cosa molto interessante di, di Corfield è che lui ci dà una prospettiva gioiosa, di, veramente di reale speranza, eh, di qualcosa, qualcosa di positivo, di vivere bene, pienamente la nostra vita, ma non perché scompaiono i problemi, ma perché sappiamo, sappiamo vedere la realtà per quello che è vera, veramente. Detto questo, mi taccio.